Buongiorno, sono Adam Sojek, lavoro per la Commissione europea, direttorato generale per l'energia e sono responsabile per l'iniziativa del patto dei sindaci. Purtroppo non è possibile per me per partecipare personalmente, ma spero che questa registrazione vi può dare i messaggi importanti Uh, per, uh, per voi per, la, per le vostre attività future ormai è un luogo comune che viviamo in un'era di transizione energetica questa transizione energetica non avviene uh, come un processo unico ma ci sono anche altri processi di transizione molto importanti nel, nel, nelle nostre società uh, civiltà occidentali questa transizione eh, energetica è una, un processo eh, sociale tecnologico economico eh, regolatorio molto complesso e molto lungo in questo processo un altissimo numero delle decisioni necessarie per completare questo perco percorso deve essere preso a livello locale soprattutto perché i settori responsabili per il consumo energetico quindi anche per le emissioni CO2 uh, sono molto complessi e in gran parte sono influenzati dalle autorità locali proprio per questo motivo la Commissione europea nel 2008 ha lanciato l'iniziativa Patto dei Sindaci, in inglese Covenant of Mayors, per dare un riconoscimento politico alla dimensione locale. Mentre uh, il quadro europeo di politiche energetiche e climatiche sono uh, indirizzati Stati membri, è riconosciuto con questa iniziativa il ruolo delle municipalità locali per raggiungere gli stessi eh, target europei, i famosi obiettivi 2020, 2020 per 2020. Inoltre il riconoscimento politico, per esempio il eh, cerimonia. Eh, con, eh, nel Parlamento europeo con eh, tantissime personalità molto importanti come il Presidente della Commissione, Presidente Barroso. Inoltre questo riconoscimento politico, eh, l'iniziativa fatto dai sindaci ha anche un lato molto importante, lato eh, tecnico. Innanzitutto eh, le municipalità che aderiscono Uh, volontariamente a questa iniziativa prendono l'impegno di lanciare un processo di pianificazione a medio e lungo termine, pluriannale, e anche di avere un, uh, una pianificazione integrata, vuol dire coinvolgere vari settori, trasporto uh, uh, per esempio, o ICT che sono importanti per raggiungere l'obiettivo di riduzione del consumo energetico e, come conseguenza, anche uh, la diminuzione uh, di emissione uh, CO2. Oggi come oggi abbiamo più di 4.600 uh, firmatari e i cittadini raggruppati da questa municipalità eh, sono più di 160 milioni. L'Italia è il paese dove eh, l'iniziativa ha dimostrato di avere di più successo. Più di 2200 firmatari sono in Italia. È anche vero che quasi un cittadino eh, italiano su due vive in un comune che ha firmato il patto dei sindaci dimensione tecnologica tecnologica molto importante a livello europeo uh, tradizionalmente i programmi quadri per la ricerca hanno uh, sempre trattato l'energia come una delle priorità e questo continuerà ad essere molto importante anche nel prossimo quadro finanziario con il cosiddetto uh, Horizon 2020, che è la continuazione del, uh, uh, del vecchio uh, programma uh, 4. Ugualmente le politiche di coesione, quindi anche quelle di strutturali, anche quel Fondo Sociale Europeo, uh, considera l'energia uh, come uno del, dei settori di uh, priorità. Quindi in questo quadro europeo e, e i quadri, eh, quadri nazionali corrispondenti il ruolo delle municipalità locali, degli enti locali è fondamentale. Perché lo è? Perché fornisce l'elemento di governance basato sulla conoscenza eh, del tessuto socio-economico locale il ruolo eh, dei, eh, dei leader locali politici è di avere una visione sociale e anche un'agenda politica. Le politiche tecnologiche e politiche specifiche non possono fornire, soprattutto non a livello europeo, quel, quei dettagli che Uh, i, I leader politici locali devono uh, tenere uh, conto, anzi, possiamo dire che questa transizione deve offrire dei risultati molto importanti al, alla società locale, ai cittadini, uh, alla collettività dei cittadini uh, locali. Quindi uh, le enti locali basato su questa visione sociale a medio lungo termine all'agenda politica a medio termine possono elaborare i loro piani specifici come indirizzare eh, la transizione energetica e questo è il punto cruciale perché in questa transizione energetica Prima o poi tutti di noi, tutti gli enti ma anche i cittadini devono cambiare il eh, modo di utilizzare l'energia e anche il modo di produzione di energia, quindi eh, prima si comincia una pianificazione dettagliata, profonda tenendo conto le realtà sociali e economiche, più siamo, siete voi, per scegliere un mix delle decisioni che sono più adeguate al vostro territorio e anche sono più efficienti ed efficaci per raggiungere gli obiettivi. Quindi con questo metodo, da un problema di transizione energetica, gli investimenti necessari per questa transizione energetica si può anche convertire in opportunità per uh, l'economia locale e anche per l'impiego. Possiamo menzionare gli investimenti di efficientamento uh, energetico degli edifici dove tipicamente uh, la realizzazione viene... Uh, fatta dal, dagli imprenditori locali. Le soluzioni in questo processo sono molto diverse. Uh, dalle cooperative coinvolgendo i cittadini uh, locali, alle, per esempio, Energy Service Companies, il cosiddetto ESCO. È a voi a decidere quale sono. Uh, le scelte migliori, con, riflettendo il principio, basando sul principio di valorizzare le risorse locali, siano le risorse naturali, risorse economiche o il capitale umano, umano del uh, vostro uh, territorio. Quindi inoltre uh, volevo ringraziare i coordinatori territoriali uh, come Anci mh, di Emilia Romagna, loro assistenza uh, fornita soprattutto ai comuni piccoli che hanno poche risorse ma anche meno conoscenze uh, tecniche che sono, come abbiamo detto, uh, una precondizione per questo uh, processo. E Soprattutto volevo ringraziare a voi uh, che dovete uh, continuare con gli sforzi eh, di investire in questa pianificazione e eh, spero di rivedervi eh, presto e di poter discutere in dettaglio i vostri risultati. Grazie dell'attenzione, arrivederci.